Prego, consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Allora Sì, grazie. Eh, volevo dire eh, in merito a questo primo ordine del giorno che eh, questa delibera diciamo, eh, è stata adottata nel 2001 e già eh, la delibera di controdeduzione era del 2007. Oggi stiamo nuovamente controdeducendo su questo piano particolareggiato perché nel frattempo è stato inglobato all'interno del territorio, eh, diciamo, del perimetro del piano particolareggiato, il toponimo di Colle Tappi. Nel frattempo, quindi in tutti questi anni dal 2001 ad oggi, ovviamente questo eh, territorio è notevolmente cambiato e sono intervenuti numerosi interventi tra cui l'area commerciale Anagnina oppure eh, la, la compensazione delle aree G3 di Salone gli interventi su Anagnina 2 e B45 Anagnina 1 eh, tuttavia eh, devo ribadire eh, per le opposizioni che così come abbiamo analizzato in commissione urbanistica eh, in questo piano particolareggiato sono eh, di fatto rispettati ampiamente gli standard urbanistici eh, previsti, infatti Infatti, eh, so, eh, gli standard nel piano sono previsti 20,25 metri quadri ad abitante rispetto ai 18 previsti dal decreto ministeriale 1444 del 68. Eh, in merito alla viabilità viene confermato l'impianto eh, originario ovviamente, del piano così come era stato presentato nel 2001 e sono previste ovviamente... Delle, eh, sono stati previsti degli allargamenti già all'interno del piano così come attualmente è disegnato delle strade eh, e si è, andata, si è andati anche ad intervenire su una eh, rotatoria eh, che è, è stato necessario spostare perché vi erano delle interferenze con un piano eh, adiacente a quello che stiamo eh, adottando per cui eh, siccome questo del giorno riguarda la viabilità, eh, riteniamo che sia intrinseca eh, nel piano stesso questa problematica, cioè il piano prevede già una viabilità nuova, un adeguamento delle sedi stradali della viabilità con un allargamento e eh, la realizzazione dei marciapiedi laddove man mancano appunto. Per cui eh, riteniamo di non poter accogliere questo ordine del giorno e eh, voteremo eh, contro. Grazie.